Sì, sì, sì, avete giocato con le nostre vite? Non sì, sì, sì. E' cambiato il nostro destino. Sì, sì. E arriva a... su. Sì. Pagare per tutti. E sì, sì. ora la pagherete. Signori sì, basso. Sì, sì. Allora che aspetta? No. se qualcuno deve pagare... Ma che è colpa mia, ma che è colpa mia? Oh, mi svegliate Avete distrutto il mio passato. Sparrow, you're so good. Sparrow, you're so good. Sparrow, you're so good. Sparrow, you're so good. Sto a te lo fanno vedere. Mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace, mm um.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 Non vi vedo. Ma tu forse sei È tutto. Ah, Non non ce avere anche io. E me Guarda qua, guarda qua, guarda qua, No, no, no, di un'altra no, no, no, no, no, tutti no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, fare no, no, no, no, no, no, possiamo fare finta di no, sua madre no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e se la signora fosse caduta da qualche parte e fosse tenuta a una certa età oh no speriamo che non le sia successo <tura> Se tu non ti avessi <tura> tu non ti avessi tu non ci farai indicare tu <tura> non ti avessi tu non ti avessi tu non Si è timing A ti un problema con la chiamata d'arabia. Della... Vieni, che ricondette a cielo. Signor Occar, state bene. non male. Vieni, che faccio a non è vero. Che Sono qui, madre non mi occupate di Basta тяке! basta, А ведь и светит он, сеньор! Ради и горнала варья! Ладки и бабки! Баста, я не знаю, я не знаю, я басту, не знаю! Айди-дай, я не знаю, я не знаю! айди perché c'è qui? Perché c'è qui? Perché c'è qui? Perché c'è qui? Perché c'è qui? Perché c'è qui? Perché I guanti Angelo Barra Cristian Galli Andrea Romano Questo è una Gaia Aspetta Gaia No, non è vero No, non è vero devo Mario ti la mia Claudina, che voi? dire qualcosa? Non vedo adesso un po' di scedere di più. D'accordo, dai, copi, copi, non sarebbe bello, non è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è è bello, è c'è l'escrizione c'è l'escrizione non, quali si guarda quali non si guarda non si Ci si It is... for a place of the world. It's nice. IGP, maionese, con consapevo e Un Nuovo MySelection Spermietta, la banca mi viene da Noi di lo sappiamo È La convenienza a farvi entrare La qualità delle offerte dei Super Che mi fa tornare Sì, no, no, e e mi fa una bella visione, stai... te vedo fino a Кусочек. Аक्सीडेंट мог капитально. Вот это вот здесь долго. А! Comunque quegli occhialini che si sono messi Era per vedere la mossa in 3D Quindi è come si vedevano i quadri proprio vicino Che poi devono qua. Infatti mi pare lo sanno che Mi pare lo sanno E dico che la metti a bocca. Ma c'è pure un'uglietta nel termine, sì. E Cosa c'è? Sì, è c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa Cosa Sì, <sussurra> sì. Ma se adesso ho bisogno che tu mi dica la verità, perché devi far pistola con te? A che dovevi sparare quando tuo padre ti ha fermato? Basta di dimmi la verità, Il basta guardami negli occhi! No, no, no, no, se mi hai detto... se ne va non posso dirtelo è chiaro sì, che è successo qualcosa ma non è niente di grave ma sai la vederla sembrava pazza se tu qualcosa di grave credetemi quando lo stavamo aspettando non è vero ma adesso si è spaventata per te questo video è mangiato non Gracias. Non voglio che il pepato Se per adesso. Sei che un uomo forte, questo lo sapete. No, qua vicino... Lo spero, sì, lo spero. a okay. che <laughs> Purtroppo, è un buona, non è una cosa è una buona, non è una buona, non I guanti, via mano? Sono io. C'è una chiamata. Passatevela. Va bene. Ditemi signora Iani, mi ascolto. Signor De Vir, abbiamo identificato l'informatore. Sono riuscito a partire. È stato? Le no, è stato. Non è stato, c'è Non è stato, c'è Non è stato, c'è Non è stato, c'è Non è stato, c'è i don't know how to do it. I'll tell them to do it.